Grazie Presidente. Allora, con il presente ordine del giorno, il Movimento 5 Stelle chiede di impegnare la Sindaca e la Giunta a far sì che l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma disciplini puntualmente e con maggior rigore l'attività di monitoraggio sui servizi erogati e da erogare sul territorio dall'amministrazione in tema di pari opportunità al fine proprio di promuovere e migliorare la cultura di genere e il rispetto del principio della non discriminazione. Si sottolinea innanzitutto eh, che il regolamento eh, dell'Assemblea Capitolina all'articolo 111 prevede proprio che l'Agenzia eh, espleti una duplice funzione, sì, innanzitutto quello di verificare e migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali sul territorio, e in secondo luogo attività di supporto tecnico-conoscitivo dell'Assemblea capitalina, del Sindaco e della Giunta. Tutto ciò avviene attraverso una relazione annuale che appunto ehm, espleta appunto lo Stato dei servizi, che è il principale poi strumento di analisi delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi erogati da Roma Capitale, ed è il mezzo poi con cui l'Agenzia rende noto e rende conto all'Assemblea delle attività svolte. Ora, eh, Per entrare appunto nel tema, il 2007 è stato programmato da parte dell'Unione Europea anno per le pari opportunità. Quindi l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi ha ritenuto di avviare un nuovo filone di approfondimento proprio su questo tema, considerato di particolare rilevanza sociale. E la stessa ha eh, nell'anno 2008 e 2009 stilato due relazioni offrendo un contributo quindi alla ricostruzione della situazione esistente in termini di genere all'interno della cultura aziendale. In particolare sono state appunto raccolte informazioni dettagliate nell'ambito del cosiddetto Gruppo Comune di Roma in merito ai principali dati riguardo i lavoratori dipendenti delle aziende, le ore lavorative, i livelli di ritribuzione, i giorni di assenza ma eh, c'è stata anche un'attenzione sulle misure concrete volte al perseguimento delle pari opportunità ed è emerso proprio che l'attenzione alla dimensione di genere ha spinto molte aziende ad intraprendere piani di azioni positive. Le amministrazioni pubbliche infatti debbono predisporre il piano triennale delle azioni positive, di cui appunto si è parlato eh, poco, poco prima. E lo stesso individua eh, misure specifiche per eliminare in un determinato contesto le forme di discriminazione eventualmente rilevate. In questo contesto, e attraverso questo ordine del giorno infatti, si chiede al pari della relazione del piano delle azioni positive, quindi sulla falsariga del piano delle azioni positive, che la relazione annuale dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi, preveda un monitoraggio incentrato sulla qualità e quantità di tutti i servizi erogati sul territorio di Roma Capitale in tema di pari opportunità e contrasto alla discriminazione e quindi non solo dati relativi a livello aziendale, di cultura aziendale e che la stessa di concerto con gli uffici competenti di Roma Capitale rilevi la reale domanda di servizi provenienti dai territori. Si chiede inoltre con l'ordine del giorno che venga affidata alla direzione pari opportunità del Dipartimento Comunicazione la gestione delle risultanze di questa, appunto, di questa attività di monitoraggio, prevedendo che annualmente attraverso una relazione venga definita puntualmente la programmazione, l'attuazione con e eh, diciamo proprio per apportare eventuali modifiche, correttivi ed anche integrazioni, ma soprattutto che tale relazione venga, dovrà essere inviata entro giugno alla commissione elette pari opportunità per le dovute verifiche e valutazioni di indirizzo. Grazie.